il totale giornaliero di ogni dipendente, il totale giornaliero e settimanale per l'intera squadra, un controllo accurato delle ore straordinarie programmate, la possibilità di assegnare o meno una pausa obbligatoria non pagata, la possibilità di usare questo modello per tutte le fasce di orario, diurne o notturne. Ma vedete la data, se noi la cambiamo, mettendo 1 maggio 2017, trascinando per la settimana, si cambia in automatico. Abbiamo una convalida dati che ci permette di sistemare la postazione mettendo postazioni di lavoro oppure giorno di ferie, giorno di riposo, malattia, permesso. Poi abbiamo il totale delle ore lavorate di... Ogni dipendente in una settimana, totale dei straordinari fatti e ogni dipendente, totale delle malattie. E i totali settimanali dell'intera squadra. Ore lavorate, straordinari, malattie. Poi abbiamo deciso di creare una pausa variabile. 30 minuti oppure un'ora. Totali si aggiornano automaticamente. La fascia oraria può essere giornaliera dalle 6 alle 14 oppure cambiarla. O tornare dalle 22 alle 6. comunque i totali si cambieranno in automatico le formule e tutti i dettagli saranno presentati nel prossimo video quando cominceremo piano piano con la struttura generale e ogni dettaglio di questo, questa presentazione questa variante usa la griglia di orario che sarà presentata nel, nella quarta parte del progetto, ha tutte le caratteristiche dell'altro applicativo, la data in primo piano che si aggiorna automaticamente, In più, ha una nuova colonna denominata turno, dove abbiamo inserito una convalida dati e una formattazione condizionale per ogni turno lavorativo. In automatico si aggiornano tutte ore lavorate, ore contratto, ore straordinarie e le malattie. In questa versione uh, purtroppo uh, le malattie si devono inserire manualmente. Il salvataggio si dovrà fare in un altro foglio di lavoro, non nel modello nel applicativo. La pausa rimane variabile: mezz'ora, senza pausa, mezz'ora oppure un'ora. I totali si aggiorneranno. In automatico. Se l'anteprima vi è sembrata interessante, il prossimo video presenterà passo dopo passo come si deve fare per arrivare ad avere un simile risultato. Non è facile, ma può essere divertente e gratificante. Serve solo tanta pazienza. Arrivederci e a presto.